25 dicembre le Diem Natale Cristi, la Chiesa festeggia la nascita di Cristo e l'inizio dell'era cristiana anche se la notazione dell'anno zero è più simbolica che storica. Gli esperti la anticipano infatti di 7-4 anni sulla base della data presunta di Re Erode. Per quanto poi eh, riguarda la data liturgica bisognerà attendere qualche secolo con Papa Giulio I che la fisserà al 25 dicembre sostituendola alla festa pagana della fine del, del sostizio eh, d'inverno e delle feste saturnali romane con il loro tradizionale scambio dei doni alla celebrazione del Dio Sole che eh, illumina la notte più lunga eh, dell'anno dunque viene sostituita la figura di Cristo che si incarna per portare luce nel mondo anche se per eh, avere una documentazione documentazione del 25 dicembre come data del Natale, eh, bisognerà attendere il 354 eh, d.C., la ritroveremo su un almanacco.